Ciao, siete pronti per questa intervista? Sì. Certo. Allora partiamo. Vi piace la biologia? Boh, non lo so, penso di sì. Tipo gli animali? Sì, un sacco. E la matematica? Ma siamo tornati a scuola? A me assolutamente no. Non ho mai capito cosa serve alla vita. Direi molto bene. Domanda. Avete mai sentito parlare di biomatematica? Sinceramente no. Neanche io. La biomatematica è quella branca della matematica che cerca di costruire un modello matematico la cui soluzione descrive un particolare sistema biologico. Mi annoia! Davvero? Mi annoio? Ok, parliamo allora di qualcosa che è più attuale. Sicuramente sapete cos'è il coronavirus. Avete capito perché sono state adottate tutte queste misure? Onestamente non molto. Troppi termini scientifici ne ho capiti ben pochi. Sì, diciamo che dovremmo un po' parlare come mangiano. Avete ragione, forse è il caso di fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti basilari. Come avrete sentito dai telegiornali, si sta cercando in tutti i modi di descrivere questa epidemia attraverso delle equazioni matematiche. Per ricavarle, i matematici, nella fattispecie biomatematici, hanno basato le loro idee su alcuni modelli epidemiologici che sono nati in anni passati. Uno dei primi creati è stato il modello SIR di Kermack e McKendrick e risale al 1927. Questo è il modello che proverò a illustrarvi. Cominciamo con le ipotesi che sono alla base del modello SIR. Innanzitutto, si sia una popolazione composta da n persone, cioè senza nuove nascite. Questa deve essere omogenea, cioè non devono esserci distinzioni tra classi sociali, generi o altre cose. La terza ipotesi è che la popolazione debba vivere in un ambiente chiuso, ovvero un ambiente che non preveda contatti con altri individui. Inoltre, la malattia non deve avere un periodo di incubazione e un malato può sempre infettare. Infine, la malattia conferisce un'immunità permanente o, eventualmente, uccide. Questo modello prende il nome SIR dalla suddivisione della popolazione in tre sottoinsiemi: S sta per suscettibili, I per infetti e R per rimossi. Ecco a voi le equazioni che descrivono questo modello. Il simbolo DS2T, per chi di voi non lo sapesse, significa derivata cioè la variazione in base al tempo del numero di suscettibili, infetti e rimossi. Le lettere alfa e beta rappresentano invece dei parametri che sono assunti costanti nel tempo. Come abbiamo ricavato però queste equazioni? La prima ci dice che, se supponiamo che il contagio avvenga per contatto diretto, la variazione del numero di nuovi suscettibili sarà proporzionale al numero di contatti tra suscettibili e infetti. La terza, invece, ci dice che la variazione del numero di rimossi sarà proporzionale al numero di infetti che vi è. La seconda equazione diventa quindi un'ovvia conseguenza delle precedenti, infatti la variazione del numero di infetti sarà data dalla differenza di nuovi infetti con il numero dei rimossi. Ed ecco voi la soluzione, se provate a fare lo studio di questa funzione ottenete che alfa su beta è un punto di massimo. Proviamo a vedere il grafico con un esempio basato sui dati del nord Italia nei primi giorni di diffusione del covid-19. Facendo tutti i calcoli, che lascia a voi, si ottiene una funzione di questo tipo. Facciamo però attenzione a tre cose. Innanzitutto, il valore dei parametri di alfa e beta è un argomento di ricerca. Qui abbiamo voluto mostrarvi come il grafico cambi modificando il valore di beta. Più aumentiamo il valore di beta, cioè aumentiamo la probabilità che un suscettibile si infetti, più cresce il valore massimo della curva, cioè si infettano più persone. Come seconda cosa, questo è un grafico di assi S e I. Come va letto quindi? Noi sappiamo che al crescere del tempo i suscettibili decrescono, quindi dobbiamo leggere la curva da destra verso sinistra. Infine, esiste un punto S star maggiore di 0, tale che il numero di infetti si annulli, quindi l'epidemia termina prima che tutta la popolazione suscettibile sia esausta. Ciò è particolarmente interessante, perché è come se nei virus vi fosse una sorta di intelligenza che fa sopravvivere la specie dell'ospite. Ovviamente, se questa scomparisse, scomparirebbe anche il virus. Sì, ma questa è roba vecchia. Le ipotesi non sono prieteralisiche. qualcun altro moderà e poi non esiste una popolazione senza distinzioni di genere e classi sociali e poi non è assolutamente detto che una malattia sviluppi immunità avete ragione ragazzi, ma questo modello, seppur non recente, è stato la base per la creazione di nuovi modelli epidemiologici siccome non vi bastano ancora le informazioni che vi ho dato, possiamo parlare del modello Seir, che introduce la classe degli esposti, ovvero coloro che sono stati infettati, ma non sono ancora infettivi. Il modello M6, invece, tratta la classe composta dei neonati che ricevono, se la propria madre è infetta, un'immunità. Poi vi sarebbe. No, no, di matematica per oggi ho sentita abbastanza. Sì, sì, anche io l'ho filo sopra i capelli. Va bene, va bene, concludo. Come avrete ben capito, il modello del coronavirus è molto più complicato di questi che abbiamo visto. Però, come ultima cosa, voglio mostrarvi il perché sono state imposte queste limitazioni. Ecco due simulazioni. Una vi fa vedere come il virus si sarebbe potuto propagare se non ci fossero state limitazioni di alcun genere. Quasi tutti si sarebbero ammalati. L'altra invece simula una situazione di estrema distanza sociale. Vedete bene come la situazione si ammigliora nel secondo caso: questo è proprio quello che si è cercato di fare in questo periodo, ed è quello che dovremmo fare ancora per qualche giorno. Allora, facciamo quest'ultimo sforzo.